ciao benvenuti in un nuovo video e poi non dite che non vi ho ascoltato avete detto buste sorpresa sì e allora buste sorpresa tiger sia sì, yeah. questa volta le ho prese tutte e due piccole ed ho notato adesso che una è chiusa con la colla e l'altra con i punti metallici ma comunque sia sì, io questa volta sono pronta e ho già la mia sgancia punti ante guerra dunque una leggera e una pesante da cosa partiamo partiamo da quella leggera anche perché così se per caso è un fail dopo ci rifacciamo con quella pesante dunque dunque ho capito che, tanto che anzi, ho capito che vi piace questa tipologia di video perché è divertente curiosa buffa eh, intrattiene è leggera tiene un attimo di compagnia fa distrarre dei pensieri vi è piaciuta, vi piace, quindi ogni tanto, periodicamente, se riesco almeno una volta al mese a fare un video di questi, perché no? Ovviamente dipende sempre in che eh, zona di colore siamo, perché Tiger da me eh, non, ha, mh, non è nel mio comune, però cerco di ed, eh, farvi contente e se l'unica cosa è che non voglio prendere tante buste nello stesso giorno perché ovviamente saranno tutte cose uguali quindi cercherò di farle vediamo cosa fare ma intanto più o meno ho aperto la busta e quindi prima voi o io ok adesso la mettiamo qui avvicino la sedia e iniziamo a pescare Allora, queste qui l'ho già trovata in un'altra busta, quindi mi ricordo cosa sono, ma di questa fantasia non ce li ho. Sono quei gancetti ad angolo, adesivi, per eh, fermare le foto da mettere negli album, nelle, nel diario, nelle decorazioni, nell'agenda. Ok, non ce li ho così, ma che carina, cos'è? Ah no, pensavo fosse una cosa e invece è un'altra. Sacchetti per caramelle, no scusate ma a questo punto io devo aprirle, cioè guardateli, come si apre? Ah proprio così, ok, pensavo fosse una ghirlanda e invece, no ma sono bellissimi, sacchettini in plastica, ci metti le caramelle, gli ovetti e poi dopo ci devi fare il nodo perché sto seguendo le indicazioni qui e poi ci fa il nodo alle orecchie no ma è bellissimo però adesso quanti pezzi sono? sei pezzi delizioso. e mentre le li metto via perché così tengo uniti cioè, penso che sia una cosa carinissima da metterci dentro le caramelle. Sì, per Pasqua o gli ovetti, gli ovetti quelli al cioccolato. Proprio sì, la rimanente Pasquale. Ok, però è deliziosa e ci piace andiamo avanti, oh, ma sento tante cose. Sento una cosa che riconosco perché l'ho già trovata in un'altra busta. Però è sempre molto carino il pulpino. Non è un pulcino, è un coniglietto. Aspettate, faccio come nell'altro video perché mi ricordo mi ricordo che mi è caduto, oltretutto. Delizioso, l'avevamo già trovato, ma è carinissimo. Allora, andiamo avanti. E poi ci sta di questi... Sento tante cose in sacchettino, vediamo. Pesante. Che cos'è? Ah, lo stencil per disegnare, per il bullet journal, si sì, dice proprio stencil, stencil da disegno per agenda planner personalizzabile, ma guardate che bello, cioè, quindi uno ha la formina e ci va a disegnare dentro la formina che vuole, ma è bello, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, ma credo che sia una cosa anche utile. Mi piace, mi piace, mi piace. Andiamo avanti. <ride> Di questo, secondo me, non ne hanno venduta neanche mezza. La carta per gli origami, che sapete già, è nuvolecce, ma ormai la trovate in tutte le forme. Quindi, ehm, Che sapete che io non uso per gli origami, ma uso per le decorazioni, per i sfondi, per, per tutto, tranne che gli origami, ma ci sta, si usa sempre. Andiamo avanti, c'è ancora tanta roba. Questo è piccolo. Una fisarmonica, no una fisarmonica, una armonica, un... Eh, allora, non ha niente, non ha etichetta, è proprio solo così. ce l'avevo quando ero piccola andiamo avanti, andiamo avanti andiamo avanti sto ravanando ma credo che questa sia l'ultima cosa aspettate che guardo nella busta sì la busta è vuota via ora guardiamo Ovviamente perché è un residuo di, di Pasqua, ma ci sta perché sono decorazioni carine, si possono usare da appendere al libro di Pasqua, appendere in giro per casa, oppure staccare il cordoncino ed è fare come mh, un centro tavola o un qualcosa, ci sta. Io ho messo della busta, ma devo rimettere dentro le cose perché devo fare i conti. Allora, 2 sicuramente 2 euro e 3 euro. cioè nel senso 1 scusate eh, tutta roba 1 euro quindi 5 6 penso che sia un euro quindi 7 euro e questo non lo so eh, gli diamo un euro però secondo me vale di più anzi secondo me costa di più questo costa 2 quindi 7,2,9 euro comunque una busta da 8 o 9 euro e ci sta perché è super super piena Adesso, ah, mi è rimasto un pezzo fuori, adesso andiamo ad aprire quest'altra. Questa ha i ganci invece, quindi li sganciamo, comunque super contenta della busta. Ok, i ganci li ho messi lì, adesso è aperta, prima voi, poi io. Ok ho già visto una cosa perché era davanti all'oblò e quindi vado a toglierla no, no, no no, dovrebbe essere questa da rumore, esatto ok, via quella ok, adesso, adesso andiamo a pescare mm -hmm. ma che carino è il bigliettino pasquale no, ma è bello, è bello perché ha ah. I coniglietti in fila e dietro c'è l'altro coniglietto. Allora, sinceramente io non li uso come biglietti pasquali, ma li taglio e ci faccio dei segnalibri o delle decorazioni, ma li uso. La busta invece è la busta che si usa sempre, quindi stra contenta anche perché non ce l'avevo. Andiamo nel corso sottili. Un altro biglietto e non avevo nemmeno questo, quindi ci piace dietro c'ha l'ovetto <ride> che qui è uscito dall'ovetto non ce l'avevo quindi ci piace però basta biglietti eh. andiamo un'altra cosa Uh, questi li avevamo già trovati mi ricordo eh, sono i palloncini trasparenti che hanno il, um, questi glitter da mettere dentro i palloncini e poi dopo oh, si sì, gonfiano e hanno questi glitter era molto carino doppio però era molto carino Andiamo avanti. Sì, adesso va bene tutto, ma due biglietti uguali nella stessa busta, poi no, eh. Ok, carini, vi ho detto, però adesso basta biglietti. Oh, che carini! Allora, di questi li ho già trovati e penso anche nella busta di prima ma sempre con decorazioni diverse, quindi eh, sono quelli gli angolini per fermare le foto, da mettere nelle agende, nei diari, non lo so, però sempre con decorazioni diverse, quindi ci sta, ci sta anche perché sono tutti diversi, andiamo avanti ancora, iniziate a incrociare le dita perché a questo punto... <ride> angolini... <ride> angolini non sono andati eh? e credo in una, in una decorazione che ho già perché il rose gold è metallizzato e nero ma sono sempre utili basta angolini e basta biglietti però eh? mettiamo questa cosa no ma non ci credo ben due eh? e della stessa fantasia <ride> mi devo mettere a fare gli origami a questo punto perché vi prego mi sembra due cose prendiamo questa Uh, questo è carino eh, sono le formine per fare i biscotti questo ci sta ed è molto carino ha eh, ah, nomino di pan di zenzero la teiera secondo me è una teiera però a questo punto questo che cos'è un uccellino oddio magari se c'erano i disegnini era più carino ma basta fare i biscotti fare il disegno e capisci che disegno è però cosa che ho notato adesso perché c'è il disegno questa forma è sempre un po' particolare allora questa non è un uccellino è un fumetto è un fumetto questa cosa un po' particolare di averci questo angolino qua e qua è perché il biscotto lo metti nella tazza lo poggi nella tazza ci piace e poi è anche utile a questo punto ultima cosa credo si sì, busta vuota e penso di sapere cos'è ma esatto ormai di ovette ce ne ho però sono sempre chiuse sono sempre integra ci piace allora iniziamo a vedere 2 euro le ovette e 2 euro le fornine sicuro tutto il resto andiamo a un euro, quindi siamo a 4 euro 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ho il dubbio sui palloncini perché non credo che sia un euro ma credo che siano due, quindi 13 e sinceramente ci sta. Ok avrei preferito una, una un po' più varia, cioè tre biglietti di cui uno doppio, non va sprecato sicuramente, però magari qualcosa almeno tre diversi, proprio, e stessa cosa, due, almeno questi sono di varietà diversi, ma due carte, guarda, uguali almeno so che ci sono varie forme c'è la nuvoletta c'è il cuoricino almeno di forme diverse i palloncini ci stanno sempre questi quali trovo davvero molto utili poi per fare i biscotti per fare le formine e queste ne immaginavamo che era una rimanenza pasquale ma comunque sia non va mai sprecata e niente fatemi sapere se questo video vi ha tenuto compagnia soprattutto